La scuola media Egisto II è l'istituto scolastico del momento e la crescita della sua fama l'ha portata in poco tempo dall'assoluto anonimato alla ribalta nazionale. Perfino alcune autorevoli riviste internazionali, come ad esempio il Time, hanno drizzato le antenne e si sono interessate al suo caso. Perché? Per i pochi che ancora non lo sapessero, il motivo è da ricercarsi negli strabilianti risultati che gli studenti iscritti alla scuola riescono a raggiungere in pochi mesi in alcuni casi anche in poche settimane. Le aule, le sale studio, la biblioteca, sono tutte fornite di attrezzature di testi più moderni ed aggiornati. E i metodi di insegnamento adottati dai più quotati insegnanti sulla piazza permettono anche a coloro che in passato galleggiavano tra la media del 3 o del 4 di avere un rendimento da primi della classe. Attualmente non è ancora chiara l'origine dei finanziamenti privati che permettono alla scuola di mantenere tale standard, anche perché l'iscrizione è gratuita, ma pare che i test d'ingresso siano particolarmente selettivi. In ogni caso, l'Egisto II è ormai riconosciuta a tutti gli effetti come un fiore all'occhiello per il nostro paese. Dalla dimostrazione di Euclide segue anche che Pn più 1 è minore di P1. P2 fino a Pn. Ma tale disuguaglianza può essere migliorata? Bon nel del 1907. Bene, dimostra... bene, bene, direi che sulla dimostrazione sull'infinità dei numeri primi ti sei adeguatamente preparata. Un'ultima domanda e poi ti mando a posto. Elencami le cifre decimali del pi greco. Il pi greco è pari a 3,1415926535. Brava Viola, brava Viola. Sono passate solo tre settimane dalla tua iscrizione in questo istituto e sei già passata dalla media del 4,5 che avevi nella vecchia scuola a quella del 9,5. Puoi andare a sederti. Grazie, bravo. Avete visto la vostra compagna? la dimostrazione è che lavorando solo si possono ottenere il massimo dei risultati in poco tempo tutti voi siete molto migliorati da quando studiate qui ma c'è ancora qualcuno che ha la media tra l'otto e mezzo e il 9. e questo non è affatto tollerabile dovete darci dentro se non volete rischiare di essere espulsi dalla prestigiosa scuola Gisto Secondo. Ehi, hey, voi come siete messe con le equazioni differenziate paraboliche di John Nash? Sbaglio o dopo la ricreazione il prof vuole farci fare un test scritto? Non ci dà tregua quello. È un martello pneumatico con verifica interrogazioni. Io inizio a non farcela più, anche se i miei voti sono migliorati molto, ogni tanto mi piacerebbe dedicarmi ad altro. Sì, lo vediamo bene. Cosa intendi dire? Intendo dire che dovresti staccarti un po' da quel telefono, sei tutto il giorno appiccicata con l'affare. Veramente? Sto finendo una partita a scacchio online con uno studente coreano. Problemi? Ragazzi. basta voi due, ma non ce la fate proprio ad da andare d'accordo? Cosa avete fatto la maratona di New York? Non crederete mai a quello che abbiamo trovato. Non mi dire, avete finalmente trovato i vostri cervelli? Mm. Che ridere, dovresti farla comica, sai? Dai, smettetela, che cosa avete trovato di così interessante? Beh, ero seduto là sotto l'albero a ripassare storie, stavo giochicchiando con un rametto. Lo conficcavo in terra e a un certo punto ho sentito che c'era qualcosa di solito in profondità subito ho pensato ad un sasso ma... era tutt'altro abbiamo aiutato Giovanni a scavare e abbiamo trovato questa fagliela vedere Andre che strana e... Eh, avete già visto cosa contiene? ma veramente sembra impossibile da aprire da qua a provare a me Wonder Woman? visto? Non si apre in nessun modo. L'unica cosa che si è nota all'esterno è questo strano simbolo. Pensavamo potesse essere una serratura ma sembra sigillato. Che strano. Non, non ho mai visto un simbolo come questo. Però scuotendola si sente qualcosa all'interno. E se dentro ci fosse qualcosa di pericoloso? Tipo... una bomba? Certo, eh, una bomba in miniatura. Ma cosa voglia pensare? Che cosa fate ancora qui? Non avete sentito la campanella? La ricreazione è finita. Forza! In classe! Che tra dieci minuti inizia il test! dei sassi per me contiene dei gioielli o magari delle vecchie monete credo che dovremmo spremersi le meningi per elaborare teorie più credibili no io non credo che la soluzione sia così semplice Già ha la ragione la serratura è troppo strana sempre che sia una serratura e poi ho sempre pensato che il prof nascondesse qualcosa anche a me quell'antipatico di Donzon non la racconta giusta. E se fosse uno stregone e qui dentro ci fosse qualcosa per praticare magia nera? Che io sia, la magia non esiste. E a te chi lo dice? Basta voi due. Piuttosto, qualche idea su come aprirla. Potremmo provare a portarla da mio padre. Lui fa il meccanico e magari con qualcuno dei suoi attrezzi dovremmo riuscire a forzarla. Io non credo sia una buona idea, ci andrei più cauto. Molto probabilmente la serratura scatta soltanto all'utilizzo dell'anello che il prof Donzon porta al dito. Hai ragione Andrea, non avete visto il codice da Vinci. Se provi a forzare un oggetto, il contenuto al suo interno si potrebbe rompere, ma quello è solo un film. Però, magari, potremmo provare con qualcosa di più piccolo. Se volete saperne di più di questa faccenda. Vediamoci nel cortile della scuola, vicino alle colonne, non appena terminate le lezioni. Avete con voi la scatola. Fatemela vedere. Sì, è proprio lei. Deve essere qui dentro che Donzon tiene nascosta la refurtiva. Di quale refurtiva stai parlando? Ma forse diamanti o forse microchip, non lo sapremo mai, finché qualcuno non apre questa scatola. Io lo sapevo, che il prof non è tutto quello che sembra. Ivano, dici tutto quello che sai. Non conosco i dettagli, però credo di poter affermare che alcuni affari illeciti si svolgano dentro questa scuola. E cosa te lo fa pensare? Una semplice scatola? Lo so che è difficile crederlo, ma da un po' di tempo, mentre facevo le pulizie davanti al suo ufficio, ho sentito Donson parlare in modo strano al telefono. Erano messaggi in codice. E poi l'ho visto nascondere qualcosa dentro un contenitore del tutto identico a questa scatola. Tutti gli indizi sembrano portare al contrabbando, ma non sappiamo di cosa. Dobbiamo riuscire ad aprire questa maledetta scatola. Questa è la chiave dell'ufficio privato di Tonzo. Tutti i giorni, al suono della campanella del pranzo, il prof. Si leva l'anello, appoggia sulla sua scrivania e poi va in bagno per lavarsi le mani. E lì ci rimane alcuni minuti. E quindi tu vorresti che ci intrufolassimo di nascosto nel suo ufficio? Ma se voi fate in fretta, lui non vi noterà. Prendete l'anello, aprite la scatola e scappate subito fuori. Fantastico, lo faccio io. Calma, non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Dobbiamo organizzarci bene. Giulia ha ragione, non possiamo andarci tutti. Domani tre di noi entreranno nell'ufficio e gli altri si posizioneranno fuori per fare da palo. Tutti pronti a scappare non appena la scatola sarà stata aperta. Grazie. la vostra fuga è stata inutile. Fermo, ormai ti abbiamo scoperto. Adesso chiameremo la polizia e mostreremo il contenuto di questa scatola. Così tutti sapranno quello che accade dentro questa scuola. Come stavo appunto dicendo, la vostra fuga è stata inutile perché io non ho nessuna intenzione di farvi del male. Mi sono corso dietro perché adesso che avete scoperto il siero Egisto 2.0 è arrivato il momento che conosciate tutta la verità. Un siero? E a quale scopo? E perché si chiama come la scuola? Il nome Egisto in realtà significa esperimento genetico per intelligenza su scala totale organizzata. E quello che avete in mano è un potentissimo acceleratore cerebrale che se opportunamente diffuso allo stato gassoso attraverso l'impianto di reazione della scuola permette a chiunque lo inari di aumentare illimitatamente le proprie potenzialità intellettive. E che cosa significa? Non hai capito, sapientora. I nostri risultati scolastici non sono merito dei metodi di studio, ma degli effetti di colsiero. Ma com'è possibile che tutto ciò sia rimasto nascosto? Prof, chi è lei veramente? Avanti prof, glielo dica. Oppure dovrei chiamarla agente speciale DZN? Ma, scusate, non ho capito tanto bene. Agente speciale? Sì ragazzi, sono un agente sotto copertura. In realtà, questo istituto è un grande esperimento per formare giovani reclute. Quello che è dentro quella scatola è il campione originale di Egisto 2.0. Ed ora credo che non ci siano più dubbi su chi è stato a rubarmelo. Vero, Ivano? Non mi chiami più Ivano. Il mio nome è Ivan. E sono stato io a sepellire la scatola sottoterra in attesa che un mio contatto venisse a recuperarla ieri notte. D'altronde, se vuoi nascondere qualcosa a qualcuno, mi pigliela sotto il naso. Invece, per colpa di questi mocciosi. Dovevo valutare meglio la tua assunzione avrei dovuto capire che eri una spia nemica non ho tempo per troppi discorsi, prof mi faccia consegnare il siero rientreranno tutti dalla mensa e non vorrei creare un ulteriore scompiglio. Dopotutto non è la prima volta, e non sarà neanche l'ultima, che abbiamo a che fare con questo nemico. Magari la prossima volta serviranno nove agenti in più. Voi che ne dite?